Nairobi il lockdown uccide più del Covid lasciando tutti senza lavoro. Oggi le famiglie dei nostri 2500 bambini nelle baraccopoli sono realmente alla fame. D'aprile noi di Alice for Children cerchiamo di dare loro cibo ogni giorno. Se doni anche tu possiamo andare avanti. Con due euro aiuti anche tu le famiglie alla fame di Nairobi. Grazie.